io vi propongo una pasta che vi ve provo ve proprio su, allora bavette, buone, di Cragnano mentuccia, questa è la mentuccia cari ragazzi aglio, di quello buono buono buono peperoncino, pecorino e olio basta così, vi farò impazzire questa è la ricetta che mi fa impazzire, questa è la ricetta di mia madre e le madri non sbagliano mai, lo sapete cominciamo subito così, bavette, via acqua salata in piena ebollizione Adesso attacca il pezzo nostro allora, <ride> Oggi userò un nuovo olio Allora, è Olificio di Giampaolo Siamo in Abruzzo e precisamente è una doppia apruntino pescarese Questo non lo conoscevo L'ho assaggiato, è molto buono, è giusto, c'è un bel carattere, tosto, da maschio e... è perfetto per questo piatto Allora, metto l'olio abbastanza abbondante, eh, qua ci vuole, eh Oh, basta! Mentuccia questa mentuccia, che la conosco soltanto eh, nel Lazio e negli altri posti si chiama nepitella allora, guardate, guardate le foglioline come sono fatte è un po' pelosetta un profumo eccezionale è una menta, ma una menta più buona, ok? più buona, non è forte forte adesso vi prendo tutti quanti i gambi mo' attacca attacca sempre <ride> metto qui dentro quindi solo gambi, niente foglie, eh? le foglie le mettiamo dopo però i gambi fate così rompeteli così esce tutto quanto il gusto vedete così ah! qua, qua ci sta roba buona piano piano adesso ha acceso piano piano adesso aglio lo taglio a fettine così così esce ancora di più il profumo e il sapore però lo andiamo a recuperare dopo, non lo lasciamo, eh eccolo qui poi, adesso, accendo l'induzione e lo porto a sette medio alto queste belle cimette me le tengo per guarnizione, buttarle lì un po' ovunque invece, le foglioline faccio questo bel lavoro, guardate, eh? tutto lavato, tutto pulito quelli che chiedono mai lavato, è lavato... Oh, pulito! tanto ma chi ci metto sono io, io vado a mangiare vado così taglio così così ce l'abbiamo già pronta che profumo, quest'olio buono poi la mentuccia, l'aglio, vedete come sta andando? ho ho dato fuoco, fuoco forte eh? a 9 al massimo ho raggiunto, eh ah, così Li voglio belli dorati, così belli, non asciutto il profumo tolgo tutto, vedete? Non lo devo bruciare l'aglio, eh? Non facciamo gli impiccetti, eh? Ah, ah, l'aglio sulla mano mi sono messo. <ride> ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tolgo tutto via i pezzettini piccoli. Ah, ah, tolgo la mentuccia. Gambi via. Così. Adesso rimetto sul fuoco peperoncino. Così, piccante. A chi piace il piccante, questo è il piatto suo. Ah poi, guardate, eh mentuccia e butto l'acqua così non si brucia niente e qui tiriamo fuori con l'acqua la mentuccia e l'olio caldo tutti quanti i sapori in oriente fanno così, tostano le spezie e poi buttano l'acqua vai, che profumo adesso, basta! vediamo un po' come stanno messi stiamo alla grande Tiro fuori la pasta Va. Quindi, un aglio e olio, però con la pentuccia e pecorino Semplice, sì, ma tanto buono Vado con un altro pochino di acqua Sempre, a, da questo punto in poi, soltanto l'acqua niente olio Allora, sento se un Però non picca da... no no Picca, picca, arriva dopo <ride> arriva dopo, <ride> arriva dopo <ride> Adesso fermi tutti, eh! Allora, dobbiamo fare con la salsa la camicetta intorno alla pasta cioè, non deve essere più lucida la pasta deve essere un po' opaca perché sarà quell'emulsione che abbiamo fatto con l'olio e l'amido della pasta vedete che cambia leggermente? Vedete? La cremetta qua si comincia a fare, l'olio non c'è più, guardate qua Voi questo lo tenete soltanto mantecando, cioè sballottando la pasta o come faccio io, o con una pinza, fino a quando non si emulsionano gli amidi della pasta con i grassi. Guardate, non c'è più niente. E adesso, per la gioia di tutti, Sua Maestà, il Signore. No, Signore Pecorino, eccolo qua. Vai, e qui abbondante. Vai. Allora, sei pronti? Eh, ma non lo fa tanto bene devo mettere un altro quetto d'acqua qua deve uscire la cremetta, eh vai, eh, guarda Guardi schizzi il vicino si è lamentato l'altro giorno c'è qualcuno che fa spiritoso che eh? mamma mia ragazzi Tiene, guarda qua, no scusa camera woman, puoi venire qua un attimino? ma questa che è? questa è, è amore è amore, solo con l'amore riesce questo Vado! Mamma mia che roba, ragazzi! Adesso può anche piovere eccezionale buona, ma tanto buona perché? Perché la menta rinfresca e il pecorino ingrassa e il pecorino picca buonissima, cottura perfetta oh!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 Oh, e dopo se la mossa un sti like Un bacio e un abbraccio a tutti